Mia moglie stava dicendo una cosa importante. Y mi esposa stava dicendo algo importante. Che ci sono delle cose che ci ostacolano nelle benedizioni. Que hay cosas que nos ponen obstacolos para las benedizioni Molte volte queste cose sono delle persone che magari ci influenzano negativamente. Muchas veces esas cosas son personas que nos influyen negativamente. Altre volte sono delle situazioni cui magari noi siamo legati. Otras veces son situaciones a las que estamos Aferrados, molte, molte volte dei Muchas veces pueden ser pecados. Altre volte essere, eh, delle cose noi otras veces pueden ser. Otras veces pueden ser cosas que nosotros mismos creamos. Pero si nosotros no estacchamos los obstáculos. Pero si nosotros no quitamos los obstáculos. Di no podemos vivir la bendición de Dios al 100% e affinché questo si verifichi y para que esto pase, Dio deve aprire i nostri occhi ojos, e farci vedere le realtà spirituali mostrarnos che di nel libro dei Re ci è raccontata una storia e uh, un giorno i siri uh, andarono guerra contro Israele i siri a fare guerra contro Israele y e quindi cercavano di fare delle, delle trappole a Israele. E Intentavano fare trampas a Israel. Però con, eh, con Israele. Però il, il profeta Eliseo parlava con il re di Israele. Però il profeta Eliseo parlava con il re Israele. Guarda, fai attenzione a questo posto perché i siri stanno venendo da questo posto. E gli diceva, con i siri vanno a venire da lì. E il re mandava a verificare, veramente stavano arrivando da là. E il re eh, fu... Eh, iva a ver e realmente stavano arrivando da lì. E quindi il re nemico si veniva scoperto e cambiava piano. E il re nemico cambiava piano perché aveva fracassato. E cercava di fare una trappola da un'altra parte. Y hacer trampa in E Eliseo parlava e diceva guarda che adesso stanno venendo da questo lato. E Eliseo diceva, ora vienen da questo lato. E quindi il re di Siria si trovava scoperto anche nell'altra trappola. Quindi tampoco pudo conquistarlo ahí. E alla fine il re di Sire si è arrabbiato in una maniera incredibile. E al final si è infadato in una maniera incredibile. Perché dice: Ma chi è dei nostri che fa sapere i nostri piani al re di Israele? Perché dice: Ma chi di noi nostri le dice i nostri plani al re di Israele? Ci devono essere delle spie in mezzo a noi. Deben avere spie in mezzo a noi. E sapete, lui diceva che ci dovevano essere delle spie. E lui diceva che eh, potevano avere spie. <coughs> Perché lui aveva spie. Perché lui aveva spie. Dice, Apostolo, come fai a sapere che lui aveva delle spie? E, Apostolo, come sai che aveva delle spie? Perché una persona gli è andata a dire Perché una persona le fue a decir, Guarda che il re di Israele ha un profeta Che gli fa sapere anche le parole che tu dici nella tua camera da letto Perché aveva un uomo che fu da andato a dire Mira, hai un profeta in Israele Che le dice al re Hasta lo che dici si la cava con tu mujer Questo uomo lo poteva sapere solo se era una spia di Israele Esta... Este uomo solo poteva saperlo se era una spia di Israele e quindi questo lei pensava, dato che lo fanno loro, cioè, dato che lo faccio io, sicuramente lo fanno anche loro. E questo pensava, come io lo faccio, sicuramente io lo faccio. E questo capita spesso, voi lo vedrete nella vita. E questo passa molte volte se lo vai a vedere nella vita. Quello che ha paura che lo rubano, è perché è un ladro. Quello che tienen che lo rubano, è perché è un ladrone. Perché sempre pensa che gli altri sono come lui. Perché pensa che gli altri sono come lui. Però quando la persona è, è semplice, non ha eh, nessuna... Cattiveria alguien es simple y no tiene maldad, va con semplicità a parlare con gli altri. Va de simple a con los demás. E quindi questo re eh, dice: No, ci devono stare delle spie perché sanno i nostri fatti. <coughs> re decía, no, saben cosas. E quando gli dissero che lì in Israele c'era un profeta che faceva sapere tutte le parole, tutti i piani. E quando gli dissero che lì c'era un profeta che le faceva sapere tutti i plani e le parole, il re fece un altro piano il re' hizo un altro plan prendiamo un esercito e mandiamo a catturare quest'uomo un, un esercito intero per catturare un uomo un esercito intero per un uomo Vi rendete conto cosa significa? conto di che la mattina el servo casa, la servo ventanas, la... il servo di Eliseo el apre le finestre della casa che la mattina il servo di apre le finestre il servo di Eliseo apre le finestre e trova un esercito tutto intorno a casa sua Encontra un esercito alrededor di sua casa Immaginate la, la scena. La mattina vi alzate, aprite le finestre. La mattina se levantano, abren las ventanas. E c'è un esercito di un popolo nemico tutto attorno a casa vostra. Y hay un de otro de casa. E voi lo sapete che sono venuti a prendere a voi. E quindi lui tremava, questo servo tremava. E questo servo stava temblando, Secondo Re, capitolo 6, versetto 15 e 16. Secondo Re, capítulo 6, versicolo 14 e 15. O 15 e 16. Ah, 15 y 16. <tose> y levantándose de la mañana, el que servía al varón de Dios para salir, y aquí el ejército que tenía cerca, cercada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Ah, señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo: No hayas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Este <tose> servo vio el ejército Ese siervo veía el ejército enemigo. Pero no podía no ver el ejército de Dios. Versículo 17. En el versículo 17 dice, y oró Eliseo y dijo, ruegote, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del mozo y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. La palabra de Dios era la parola di Dio sia che quelli che sono con noi sono più forti di quelli che sono lì dall'esercito nemico che quelli che stanno con noi sono più forti di quelli che stavano lì però questo servo aveva ascoltato la parola però questo servo aveva ascoltato la parola ma non riusciva a vederla però non poteva verla e se tu non lo vedi non lo credi e se tu non lo vedi non lo crei ma quando noi iniziamo a veramente a credere in Dio però a creer realmente in Dio dobbiamo iniziare a vedere con la fede Dobbiamo iniziare a vivere con la fede. Perché questo ci aiuta a credere di più. Perché questo ci aiuta a credere. Dio ci ha detto che questo è l'anno dell'espansione. Dios nos dijo que este es el año de la expansión. Y lo Spirito Santo lavorerà per farci espandere in ogni area della nostra vita. Y el Espíritu Santo va a trabajar en cada este año para que nos expandamos en cada área de nuestra vida. Y Dios nos debe hacer ver que mostrarnos que quelli che con noi sono più forti quelli che que nel mondo. Y Dios tiene que mostrarnos que los que están con nosotros son más fuertes de los que están en el mundo. questo si verifichi ci deve aprire gli occhi. Y para que esto pase tiene que abrirnos los ojos. come questo siamo Porque muchas veces estamos ciegos como el siervo le cose del mondo però non riusciamo a vedere le cose di Dio e questo avviene perché ci sono ostacoli nella nostra vita però quando rimuoviamo i nostri ostacoli allora iniziamo a vedere con gli occhi spirituali e iniziamo a realizzare le promesse spirituali quando tu vedi una persona cieca è complicato. Quando tu vedi una persona cieca è complicato. Perché i ciechi non possono camminare normalmente, vanno piano piano. Perché i ciechi non possono camminare normalmente, o si sea, va molto spazio. C'è bisogno di una persona a fianco che, che li aiuti. Necessita una persona lato che li O di un cane magari addestrato. O di un perro a addestrato. A... A... A... O hanno bisogno di un bastone. O di un bastone. Perché hanno... non possono andare sicuro perché non vedono porque no van a seguros porque no pueden ver caminan a tentativi caminan con... ¿cómo se llama? tentativos Ten. un ciego no es eh, al menos un cieco que no esté non non preparado un chico no es, a menos que no se preparado fin no con las manos no es seguro Hasta que no toco con las manos, no está Perché non vede con gli occhi devi toccare con le mani. Perché non vede con gli occhi devi toccare con le mani. Se è nato cieco, si cieco, non può comprendere cosa è una montagna. Non può intendere lo è una montagna. Non può comprendere cosa è il mare. Non può intendere lo il mare. Non può sognare con immagini. Non può sognare con immagini. Questa è una cosa che mi ha colpito molto perché stavo leggendo uno studio perché stavo leggendo uno studio e diceva che coloro che sono ciechi dalla nascita non possono sognare con immagini non sognare con ma sognano ascoltando suoni sino che sognano escuchando sonidos o sensazioni o sensazioni 2.14 2.14 ¿Qué es bueno. Mas el nombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios Porque le son locura Y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente No sé si me está comprendiendo lo que voy a hacer capir esta mañana No sé si lo que quiero que entendáis esta mañana Si solo hay personas que son ciegas espiritualmente Hay personas que están ciegas espiritualmente Y si tú estás ciego espiritualmente e se sta cieco spiritualmente hai bisogno di toccare qualcosa necessitas toccare algo o hai bisogno di qualcuno che ti guidi Necesitas di alguien che ti guida. Perché non riesci a vedere quello che Dio ha preparato per te. Perché non puoi vedere quello che Dio ha preparato per te. E non puoi neanche sognare. E ni siquiera puoi sognare. Quello che que Dio ha preparato per te. Para ti. Tu hai bisogno di recuperare la tua vista spirituale. Necessitas recuperare la tua vista spirituale. Perché il diavolo ha accecato gli occhi spirituali della gente. Perché il diavolo ha scegliato alla gente. Per non vedere la salvezza di Dio. Perché non vada la salvazione di Dio. E quindi l'uomo naturale, dice questo versetto. Mm. Per questo dice non può ricevere le cose spirituali. Non percebe le cose che sono del Spirito di de Dio. Perché sono pazzive. Perché le sono l'occura. Mentre l'uomo spirituale sì. Però l'ombre spirituale sì. Perché li, li capisce, le intende. Perché li si intende. Quindi noi dobbiamo camminare. Pero por eso tenemos que caminar. No en base a lo que nuestros ojos vedan, no lo que vemos con nuestros ojos. Sino lo que vemos a través del espíritu. Porque cuando vivimos en el área espiritual, empezamos a experimentar cosas espirituales. No sé si me estás comprendiendo. ¿Me este es el año de la expansión. Se vogliamo espandere tutta la nostra vita in ogni area, si vida in cada area dobbiamo iniziare a vedere con, con la fede, a vedere con lo spirito. Perché le cose che Dio ci dice, lo que Dios nos dice è il contrario dice, di quello che i nostri occhi vedono. È lo contrario de lo que vedono. Ah Eliseo, qui c'è un esercito contro di noi. Ah Eliseo, hai un esercito contro di noi. Signore, apri gli occhi. Quello non ha visto che c'è un esercito ancora più grande che ci sta guardando. Signore, apri gli occhi perché non ha visto che c'è un esercito ancora più grande con noi. Mi state comprendendo? Molte volte noi ci preoccupiamo. Molte volte ci preoccupiamo. Per cose che in realtà non ci dovremmo neanche preoccupare. Per cose che non no, dovremmo preoccuparci Perché c'è un Dio più grande che ci sta già preoccupando per te perché hai un Dio più grande che già si sta preoccupando per ah te. ho perso il lavoro, adesso come faccio? Hai perso il lavoro, ora che faccio? però Dio già sta lavorando e ti sta mandando un lavoro migliore però Dio già sta lavorando e ti sta mandando un lavoro migliore però tu non riesci a vederlo però non puoi vederlo. perché la benedizione di Dio è preparata per te perché la benedizione di Dio è preparata per te però dobbiamo togliere quegli ostacoli che ci impediscono di vederla <risas> Pero tenemos que quitar los obstáculos que nos impiden verla. Porque cuando tú la, vedi nello espíritu, cuando la ves en el Espíritu, inizi a creerla. a creerla. Y cuando tú la crees, esto diventa real. Y cuando la crees, se vuelve real. E quando il reale si inizia a manifestare. E quando il reale si inizia a manifestare. Tu dopo la devi testimoniare agli altri. Dopo la testimoniasi a gli altri. Perché in modo che anche gli altri possano vedere e credere. Para che gli altri anche possano vedere e credere. E questo è un risveglio. un E questo è quello che Dio sta... vuole fare con le nostre vite. E questo è quello che Dio vuole fare con le nostre viti. Dio oggi vuole aprire i nostri occhi per vedere le sue promesse. Dio vuole abrire i nostri occhi per sus... vedere le sue promesse. Come può Dio cambiare la vita di una persona in una giornata? ¿Cómo puede Dios cambiar la vida de una persona en un día? Ya lo ha hecho. Ya lo ha hecho. Tenemos en la Biblia ejemplos de personas que el giorno prima erano schiave, Che día antes eran esclavos, y el día después eran viceré, uh, giorno de Egipto. Como por ejemplo Giuseppe. José. Tú José. Tu puedes decir que Giuseppe el giorno prima era en carcere, día antes estaba en la cárcel, el día después era, de Egipto, día después era rey de Egipto. Come era, possibile tutto questo? Come era possibile tutto questo? Giuseppe aveva delle promesse da parte di Dio. Giuseppe aveva delle promesse de parte di Dio. Quando era un bambino aveva dei sogni. Quando era un aveva E lui interpretava questi sogni, vedeva e capiva quello che Dio gli voleva dire con questi sogni. E lui ha creduto che Dio poteva cambiare la sua vita in un giorno. Y él creyó que Dios podía cambiar su vida en un día. Y Dios cambió, la vida en un y Dios cambió su vida en un día. Tu estás viendo las promesas que Dios preparó para ti. Porque si tú puedes ver esas promesas, se vuelven reales. Josué devi conquistare la terra promessa Josue, que la tierra prometida Però Signore Gerico ha le mura alte come le vinciamo? Però Signore Gerico ha i muri molto alti, come le a ganarle? Però Josué aveva una promessa. Però una promessa. Come sono stato con Mosè, così sarò con te. Come con così sarò con E quando Josué ha iniziato a vedere questa promessa. E quando Josué a vedere questa promessa. Dice bueno, buono, come Dio ha aperto il mare a Mosè. Y dice: Como Dios abrió el mar a Moisés, así puede hacer caer los muros delante de Jesús. Porque, Porque como estuvo con Moisés, también puede estar conmigo. Él me lo dijo. Entonces, no es que tú debes solo creer, no solo tienes que creer, de iniciare a ver lo que Dios te ha prometido. Tienes que ver lo que Dios te prometió. Ver en el Espíritu lo que Dios ya te ha dicho. Ver en el Espíritu lo que Dios ya te prometió. Io già inizio a vedere. A ver un risveglio. Un Persone che vengono a centinaia e a migliaia ogni domenica nuove. Persone che vengono a domingo. Per ricevere la parola di Dio. Per ricevere la parola di Dio. Per essere trasformati nella loro vita, nella loro famiglia. Per essere liberati dai loro, loro peccati. E per diventare a loro volta degli strumenti di Dio. De Dios, per distruggere le opere del diavolo. per distruggere le opere del come è possibile che Dio in un giorno possa cambiare tutto? come è possibile che Dio in un giorno possa cambiare tutto? Isaac, Isaac nel anno più brutto della storia dell'Egitto dell lui è diventato cento volte più, ricco. 100 volte più ricco addirittura che lui neanche se ne stava rendendo conto che lui nisiquera si dava conto Furono nemici a dirgli: Noi abbiamo visto che Dio è con te. Gênesis 26, 28. Gênesis 26, 28. E Egli le abbiamo Hemos visto che Jehová è contigo. E gli dice: Hai ora giuramento entre nosotros, entre nosotros e ti, e haremos alianza contigo. I nemici andarono da lui e gli dissero Noi abbiamo visto che Dio è con te. Gli enemigos fuori da lui e gli hanno detto: Hemos visto che Jehová è contigo. Per Isacco era normale scavare nel deserto e trovare l'acqua. E quindi lui scavava trovava l'acqua. E era hacia un pozzo e trovava acqua. Lo cacciavano da quel pozzo e andava in un altro posto, scavava e trovava acqua. Lo mandava in un altro luogo, hacia un altro pozzo e trovava altra acqua. Lo scacciavano da lì e andava in un altro posto. Scavava e trovava altra acqua. Lugar, otro lugar, otro posto, e, altra acqua. e lui riusciva a trovare l'acqua nel deserto. E incontrava l'acqua nel deserto per lui era, normale. Para lui era normale. Non si era reso conto che non era, no se había dado di che non era normale. Non si era reso conto che questo succedeva perché Dio era con lui. Non si era reso conto che questo passava perché Dio stava con lui. Fino a quando qualcuno non gli aprì gli, gli, gli occhi e gli disse: Guarda, noi abbiamo visto che Dio sta con te. E gli dico, Hemos visto che Dio si sta Grillo, Quindi facciamo un patto. Stiamo dicendo una cosa importante. Stiamo dicendo algo importante, Che Dio inizierà ad aprirci gli occhi. Che Dio inizierà ad ojos, Per farci vedere che le sue promesse sono reali sulla nostra vita. Para que promesas, que sus son e vidas. questo molto spesso ce le diranno le persone del mondo. E muchas veces nos lo diranno le persone del mondo. Ma io ho visto che la tua famiglia è speciale, che cosa hai fatto? Io vedo che la tua famiglia è speciale, che esiste? Io ho visto che tu sei benedetto col lavoro, sempre lavori, sempre riesci a, a prosperare. Io vedo che tu sempre stai benedetto con il lavoro, sempre prosperi. Che è successo? Come mai? Che passa? Perché Io vedo che quando tu preghi con i malati guariscono sempre. Io vedo che quando ora con i fermi sempre si se sanano. Come mai? Che succede? Perché? E tu là ti dai conto che Dio è veramente con te. E tu che Dio veramente Inizi a vedere che le sue promesse sono diventate realtà. Empieza a vedere che le sue promesse sono realtà. E poi, come quando, la dieta. come quando fai la dieta? Tu non te ne accorgi? Tu non te ne Fino Fine quando qualcuno ti dice: Oh, però sei di Asta gai che ti dica: Ah, però alle casaste. E tu ti guardi allo specchio e dici: Io ti mi vado allo specchio. Wow, che guapo! Che wow, che guapo. <ride> però, se tu che ti vedi ogni giorno, non ti dai conto che qualcosa sta cambiando in te? Pero tú que te ves todos los días no te das cuenta de que algo está cambiando en ti. Debes abrir, abrir los ojos. Y empezar a ver que qualcosa ya ha cambiado dentro de ti. Y empezar a ver que algo ya cambió dentro de ti. Nosotros tenemos que hacerle una fotografía a las personas cuando entran en la iglesia. Para hacer el confronto antes y después. Para hacer un confronto antes y después. Porque realmente se mira en la faccia que la faccia es diversa. Porque realmente se ve en la cara que es diferente. Perché la presenza di Dio inizia a benedire la vita. Perché la presenza di Dio inizia a benedire la sua vita. Quindi questo è l'anno dell'espansione. Es de Dove noi iniziamo a vedere le promesse di Dio. Donde iniziamo a vedere le promesse di Dio. Però affinché questo si verifica dobbiamo togliere alcune cose. Però per questo passiamo a prendere le cose. Cosa fece Abramo? Che hizo Abramo? Abramo fece tutto un percorso per arrivare nella promessa di Dio. Abramo ha tutto un percorso per arrivare alla promessa di Dio. Génesis capítulo 11 Génesis capítulo 11 Verso 31-32 <coughs> Versículo 31-32 y, y tomó Tare a Abraham su hijo Y a Lot hijo de Arán Hijo de su hijo y Sarai su nuera Mujer de Abraham su hijo Y salió con ellos a Deur de los Caldeos Para ir a la tierra de Canaán Y vinieron hasta Arán y asentaron ahí Y fueron los días de Tare Doscientos y cinco años Y murió Tare en Arán Sara, che era il padre di Abramo. Tara era il padre di Abramo. Questa cosa mi ha colpito molto quando l'ho letto. E mi impactò molto quando la letto. Era uscito da, da, da, uh, dalla Mesopotamia, da Ur de Caldei. Aveva salito dalla Mesopotamia de Ur de Caldei. Per andare a Canaan. Per andare a Canaan. Però lungo il cammino si fermò. Però per il cammino si parlò. E Dio chiamò Abramo a continuare quello che il padre aveva iniziato. Y Dios llamó a Abraham a seguir lo que el Padre había empezado. Loro la dejaron la Mesopotamia. Porque Dios no les podía bendecir de la Mesopotamia. Porque Dios no podía bendecirlos ahí. Porque ellos se drogaban en la Mesopotamia, era una ellos estaban en Mesopotamia, era una tierra de idolatría. Y la Biblia dice que ellos eran idolatría. Y la Biblia dice que ellos hacían idolatría. Tera e Abramo erano idolatri. Tera e Abramo erano idolatri. Josué 24.2 Josué 24.2 Abramo non, non è nato santo. Abramo non ha nato santo. Dio lo ha fatto uscire dalla Mesopotamia. Dio lo ha fatto dalla Mesopotamia. E dijo Josué a tutto il popolo, così dice Jehová, Dio di Israel, Vuestros padri habitaron antiguamente sorta parte del rio, cioè Tare, Tare, Padre de Abraham y de Nachor, y servían a dioses extraños. Servían a dioses extraños. Pero Dios ya Pero Dios le apareció. Mesopotamia. Y le dijo de salir de la Mesopotamia. Debíamos de parte. ponerse de parte. Porque Dios no le podía venir en Mesopotamia. No en Mesopotamia. Y hoy Dios nos dice che Dio non ci può benedire se rimaniamo nella Mesopotamia, Dios no nos puede si nos en Mesopotamia. se rimaniamo nell'idolatria se, se continuiamo a vivere nel peccato, nel peccato. nell'amore per le cose sbagliate en el amor por cosas nella vanità en nella fornicazione en nella pornografia. En pornografia nella brugheria, en brugheria in tutte le cose sbagliate in tutte le cose equivocate Dio non ci può benedire se continuiamo a peccare. Dio non ci può benedire se seguiamo pecando Dio ci chiama ad uscire dal peccato Dio ci chiama a salire dal peccato Molto spesso oggi si predica Molto spesso si predica Volo, Vieni in chiesa così Dio ti ama e Dio ti aiuta mira la Iglesia, Dio ti ama, ti aiuta. Però la realtà è che Dio non ti può aiutare se tu non lasci il peccato. Però Dio non ti può aiutare se non ti aiuti al peccato. Se tu non riesci a vedere il piano che Dio ha per la tua vita. Se non puoi vedere il piano che Il ha per la tua vita. Non puoi continuare a peccare aspettando che Dio ti benedi. Non puoi sentire peccando e sperarti che Dio ti benedicti. Dio non ha benedetto ad Abramo quando eri idolatro. Dio non ha benedito ad Abramo quando eri un idolatra. Ha detto: sali da lì dal peccato. Le dijo sal de ahí del pecado. Y yo ti benedirò. Y te voy a bendecir. cuando salito iniziato ad Y cuando él salió empezó a ser bendecido. Pero el padre hizo una cosa strana. il padre fece algo raro. Era salido dalla Había salido de la Mesopotamia. Era directo a Canaan. Estaba en Canaán. Però a lungo il tragitto, più o meno verso la, metà la strada, Pero a mitad de la calle. Arán. Arán si ferma. Se si e alla fine dice la Bibbia che là si ferma. E la Bibbia dice che là si separa. La metà del cammino. La metà del cammino. Questo rappresenta. Questo rappresenta. Quello che succede a molti cristiani. Lo che passa a molti cristiani. Che iniziano la loro conversione. Che iniziano la loro conversione. Però non entrano nel destino che Dio aveva per la loro vita. Però non entrano nel en destino che Dio tiene per la sua vita. Ma si fermano a metà la metà del cammino. Però si separano la metà del cammino. Lasciano qualcosa. Dejan algo. Ma non lasciano tutto. Però non tutto. Questo rappresenta la timidezza spirituale. Questo rappresenta la timidezza spirituale. Tipidezza. Ah, tipidezza. Persone che non sono né calde e né fredde. Persone che non sono né calientes né frias. Quello che la Bibbia dice in Apocalisse, che Dio li vomiterà dalla bocca. Sono quelle che si sono fermate a metà del cammino. Sì, ho capito che è sbagliato fare questa cosa. ho intendi che si è equivocato a fare questa cosa. sono iniziato a venire in chiesa. A venire Però Dio lo sa, io sono così. Però Dio lo sa, io sono così. E quindi vado in chiesa la domenica. Domingo. Alleluia, gloria a Dio! Alleluia, gloria a Dio. Faccio quattro canti, E sto a posto. Il Signore lo sa. E está, lo sabe. E torno a casa e faccio la mia vita di Dio Vuelvo a casa y hago lo de Sono usciti dalla Mesopotamia. De Mesopotamia. Però la Mesopotamia è ancora nel loro cuore. Però la Mesopotamia è in suo E si sono fermati a metà del cammino a del camino e non sono riusciti a fare quello che Dio voleva da loro. E non potevano fare quello che Dio quería crede di ellos, Terra era stato chiamato con la stessa promessa di Abramo Tare, eh, sido con la misma promessa di Abraham, però non è riuscito ad arrivare nella terra promessa no pudo a la e quindi Dio ha dovuto chiamare il figlio Abramo Dios tuvo que su hijo, Abraham, a compiere la, la promessa e oggi viviamo in un tempo in cui tanti, anche tanti ministri di Dio in un tempo in cui molti ministri di Dio hanno ricevuto una chiamata e una, un una direzione però la strada facendo si sono fermati pero se pararon por la calle la misma cosa sucedió con Saúl lo mismo le pasó con Saúl que era un rey llamado por Dios pero nunca el camino se perdió pero por el camino se perdió y Dios tuvo que levantar un David Affinché potesse essere un uomo secondo il cuore di Dio. Para que ser un según el de Dios. Ed entrare in quello che Dio ha preparato per lui. El, lo Dio lui. ha preparato cose per te. Dios cosas para ti. Soltanto che spesso tu non le puoi vedere. Però non puoi perché magari c'è ancora la Mesopotamia nel tuo cuore perché ancora hai la Mesopotamia nel tuo corso o oh, qualcosa l'hai tolto, ma qualcosa ancora è rimasto nella tua vita O qualcosa lo quitaste o qualcosa si è chiede in tua vita qualcosa è ancora a metà qualcosa ancora sta a metà e non vuoi avanzare e non vuoi avanzare non vuoi togliere quello che ancora ti manca non vuoi quitare quello che ancora ti falta e se hai questo tu non riuscirai a vedere quello che Dio ha preparato per te e se hai questo non no potrai vedere quello che Dio ha per te sei uscito dal peccato saliste dal peccato però sei rimasto uh, incatenato in altre cose. Pero te, pero te quedaste con cadenas por otras cosas. Anche a noi, come famiglia, è successo questo. Nosotros, come famiglia, hemos por esto. Noi iniziamo, all'inizio della nostra fede, viviamo un risveglio. Nosotros, al della nostra fede, abbiamo vivito un aviviamiento. Lo inviarono a a prenderci cura di una piccola chiesa che stava chiudendo, e quando arrivavamo noi lì eravamo solo cinque persone. E quando arrivavamo lì, solo eravamo cinque persone. E Dio iniziò a fare qualcosa di tremendo y Dios empezó a hacer algo tremendo la gente empezó a convertirse, viene un sacco de gente la gente empezó a convertirse un montón de gente iniciaron guarigioni, liberaciones, profecías había sanidades, liberaciones, profecías la gente pasaba con le macchine fuera de la fuori alla chiesa, la gente pasaba con los coches fuera de la iglesia, se paraba y entraba y nos encontrábamos ingirocchiados a piangere a tierra y nos encontrábamos arrodillados a llorar pensábamos que, eran già dei que ya eran hermanos e alla fine del culto gli diciamo chi sei? e alla fine del culto gli diciamo chi sei non lo so, io stavo passando qui fuori con la macchina mi sono dovuto fermare no lo sei, e sono vi... dovuto entrare non lo so, io stavo passando qui con il coche e tuve che parare e entrare e pregare, però non so, pregare che ci faccio qua? Io orar però non si che hago qui la gente vedeva le colombe che volavano nella chiesa la gente vedeva palomas che volavano nella iglesia succedevano cose assurde passavano cose assurde però all'improvviso però di repente quelli che erano i religiosi del tempo los los del tiempo, fermarono tutto pararono tutto ah, no, questo eh, no, non va bene così dice no, così non sta bene e quindi tutto quello che Dio stava facendo si bloccò e tutto quello che Dio stava facendo si bloccò e piano, piano piano piano piano piano quella chiesa iniziò di nuovo a svuotarsi e poco a poco questa chiesa si vaciò fino a quando non rimanemmo una decina di persone Hasta que nos e la cosa brutta è che io pensavo che questo fosse giusto e lo peore es que è che io pensavo che que questo era buono perché io ero convertito da poco più di un anno e mezzo perché era recién convertito, aveva uno o due anni e questi erano pastori di tanti anni di fede in es, Italia questi erano pastori di molti anni di fede in Italia e quindi io pensavo che questo era giusto e io pensavo che questo era buono però questo mi spense nello spirito però questo mi appagò nello spirito e io mi fermai in Aran e io mi pare in Aran e andavo lì in chiesa e facevamo il culto tutte le domeniche. Io e facevamo culto los domingos, Ma non c'era niente. Pero non había nada. E ogni domenica era sempre la stessa cosa. In ogni domenica era lo mismo. Fino a quando la notte Dio non mi diede un sogno. E in questo sogno c'era una, una processione religiosa. Tutte persone con la faccia spenta personas con Tristi, la con una cara apagada, triste, espacia, que portavan una cruz sobre las espaldas. Que llevaban una cruz a las espaldas. Como una procesión religiosa, ¿sabes? Como una procesión religiosa. Y la cosa bruta es que en medio de estas personas... Pero es que también yo... Yo también estaba. E io veramente mi sentivo così spento. E io veramente mi sentivo così apagato. fino a quando in questo sogno io non ho preso questa croce e l'ho messa ai piedi di un'altra croce. Hasta a quando io non tomé questa cruce nel sogno e lo puse a los pies di un'altra croce. e disse: non è così, Gesù è la vita. e io di: no è così, Gesù è vita. Gesù è libertà e quindi poi il sogno è continuato con quello che è stato poi il futuro il sogno seguì con lo che è il futuro io mi ero fermato ad Aran io mi avevo parato in Aran avevo tolto il mondo dal mio cuore avevo mi chiuso il mondo del mio corazzo avevo lasciato tante cose sbagliate avevo lasciato molte cose sbagliate però mi ero fermato nel cammino però mi avevo nel cammino o meglio mi avevano fermato nel cammino o a lo mejor mi avevano parato nel cammino e io mi ero fatto fermare e io mi avevo lasciato parare Fino a quando non ho deciso di rimettermi in cammino. O che di in cammino. Per arrivare nella terra che Dio aveva promesso alla mia vita. Per alla terra che Dio per la mia vita. mi State comprendendo quello che voglio dire stamattina? Ci sono ostacoli che non ti permetteranno di vedere la benedizione di Dio. E ostacoli che non ti permetteranno di vedere la benedizione di Dio. Fino a quando tu non li rimuoverai. Hasta che los e un, gli ostacoli possono essere sostanzialmente tre. Il primo è il peccato, il mondo. Lo primo è il peccato, è il mondo. Che sarebbe la Mesopotamia. La Mesopotamia. Che come ti può bloccare, <risa> devi lasciarlo. Che tienes che lasciarlo perché ti blocca. Poi c'è Aran. Molte persone si fermano nel cammino per una ragione o per un'altra. Molte persone si per una ragione o per un'altra. E la ragione spesso capita che è la religiosità. Però la terza cosa che fermò Abramo era Lot. Dio disse ad Abramo di lasciare anche la famiglia e di andarsene solo. Dios dijo a Abraham de dejar hasta la familia e irse solo. Pero, lui si el, el, el preso, Pero él se llevó nipote presto. Però se trajo su sobrino con él. Que se llamaba, llamaba Lot. Y Lot significa velo. Y Lot significa velo. Y esta persona, Lot, no permetteva a Abraham de ver el plan que Dios tenía para él. E quindi quando Dio uscì da Aram però si portò Lot dietro. Fino a quando Lot non iniziò a fare eh, un pochettino, iniziarono dei problemi fra Lot e Abramo, fra i pastori di Lot e i pastori di Abramo. Hasta que no entre Lot y y los e Abramo durante tutto questo periodo non è riuscito a vedere la promessa. E Abramo durante tutto questo periodo non pudo avere la sua promessa. Fino a quando non si è separato da Lot. Hasta que no se gli fece una proposta: Lot scegli tu la valle di Sodoma o le montagne secche dove non c'è nulla. Lot eh, elige tu il la, el lugar di Sodoma o le montagne secche dove non c'è nada. La, la valle di Sodoma c'era l'acqua, c'era l'erba, e la valle di Sodoma c'era acqua, c'era erba. e a montagna non c'era niente. E la montagna non aveva nada. E Lot lo guardò e disse: Lot lo mirò e dice: <risa> <risa> Okay. me ne vado a Sodoma. Me voy a Sodoma non mi importa che Sodoma c'è il peccato, no me importa che il peccato ahí. lì, ci sta l'acqua, ci sta eh, l'erba, lì c'è e terra. Le mie pecore mangeranno, cresceranno. A crecer, a comer. E per poco non stava perdendo anche la sua vita, e casi si muore. La moglie muore. La sua moglie si muore perché guardò dietro. E per poco l'otto non moriva y casi se muere también porque, gli più porque le gustaba más el pecado que la santidad, que la santidad. pero sucede una cosa particular pero vedete? Pasa, pasa algo particular ¿qué dice en Génesis capítulo 13, verso 14? Que dice Génesis capítulo 13, el versículo 14? <coughs> y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él Alza ahora tus ojos y mírate el lugar donde estás hacia el aquilón. 15, ah, 16. Y al mediodía y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu simiente para siempre. Y haré tu simiente como el polvo de tierra. Que si alguno podrá contar el polvo de la tierra, también simiente será contada. No sé si hubiera eh, hecho caso. No sé si hubiera caso a eso. Dice, después que se fuese separado de Lot Dice, después que Lot se apartó de él. Alza gli occhi e guarda. Alza gli occhi e si mira. Fino a quando lui rimaneva insieme con Lot. Hasta che que si con Lot. Lui non avrebbe potuto vedere la promessa. No su Perché questo Lot era come questo corvo di cui parlava la pastora prima. Perché questo era come il corvo di cui la pastora antes. E non gli permetteva di vedere la promessa di Dio. No le de ver la promessa de Dios. Dio glielo aveva detto: Non di portare Lot appresso. Gesù gli aveva detto, non ti prendi por detrás però lui per forza se l'è portato però lui se lo llevò e alla fine l'otto lo stava cercando, non gli faceva vedere la promessa e al final lo, lo hizo cieco non gli hizo ver la promessa e così ci possono essere delle persone nella nostra vita e, e en vida, o delle circostanze o che non ci permettono di vedere quello che Dio ha preparato per noi che non ci di che Dio ha preparato per noi ma quando tu togli il tuo lotto tu lot, togli la persona tu persona togli la circostanza la circostanza, allora inizia a vedere la promessa, a la promessa. Abramo guarda Abram mira fino dove arriva il tuo sguardo io te lo darò fino a dove arrivi il tuo sguardo io te lo, lo darei Dio vuole che noi iniziamo a vedere quest'anno. Que quest Le promesse che lui ha preparato per noi. Anno dell'espansione. Dell Guarda. Mira. Quello che Dio ti ha preparato per il tuo lavoro. Lo que Dios per, tuo lavoro. per la tua famiglia. Para tua famiglia. Per la chiesa. Para la iglesia. Per la tua benedizione spirituale. Per la tua benedizione spirituale. In ogni area. In i area. Alza tuoi occhi e inizi a guardare. Alza occhi e empieza a ver. Dio vuole che ti espandi di Perché crescerai e ti espanderai in ogni area. Perché crescere e ti vai a espandere in ogni area. Perché questo è quello che Dio ha preparato per te. Perché es questo è quello che Dio ha preparato per te. Disse ad Abramo esci dalla tenda hijo Abramo sal de tua tienda Abramo stava lì piangendo perché non aveva figli e Abramo stava lì llorando perché non aveva figli e Dio gli dice esci dalla tenda guarda il cielo e Dio gli dice sal de la tienda e mira il cielo guarda le stelle se le stelle puoi contare mira così sarà la tua discendenza guarda la sabbia, conta i granelli mira l'arena e conta i graniti. così sarà la tua discendenza Abramo ha dovuto uscire dalla tenda. tenda. Dove lui, lui stava piangendo e disperandosi. Stava e Sono vecchio, non ho figli. Estoy viejo tengo hijos. Mia moglie è vecchia, non può avere il ciclo, non ha figli. Mia moglie è vecchia non può avere erosi. Se hijos. mi morirò, la mia eredità andrà al mio servo. Se muoio la va a mio servo. E Dio gli sta dicendo, guarda, che io quello che ho preparato per te è più grande. E Dio gli stava dicendo, mira che que quello che io preparo per te. Para ti, es más grande. Ho preparato per te una discendenza come le stelle del cielo. Come del cielo. Esci dalla tua tenda. Sal de tu Esci dal tuo pensiero di depressione. Sal de tu de depressione. Molti credenti sono in questa tenda di depressione. De depressione. Ah, se no, è che tutte le cose negative mi capitano a me. No è che tutto lo mi passa a me. Ah, adesso non posso fare niente. Ay, ora non posso fare eh, non posso più lavorare non c'è lavoro. Yo non posso lavorare. Non tengo Covid. E ora il Covid, Ah, la gente non vuole sentire parlare di Dio. Non posso evangelizzare. E la gente non quiere escuchare a Dio. Non può essere già piangendo, piangendo, piangendo. E stanno già Esci dalla tua tenda. Sal de tua tenda. Conta le stelle, se le vuoi contare. Conta puoi contare. se puoi Così sono le benedizioni che Dio ha preparato per te. Così saranno le benedizioni che Dio ha preparato per te. Amén. Mi state comprendendo quello che vi voglio dire questa mattina? Entiende lo che io voglio dire. Dio ha preparato cose grandi. Devi iniziarle a vedere. Però affinché tu le possa vedere, devi togliere delle cose. Devi uscire dalla tenda della depressione. Devi metterti l'ot da parte. Devi l'ot. Non ti puoi fermare ad Aran. E non puoi rimanere in Mesopotamia. Se tu oggi comprendi queste quattro cose. Esas cosas, e le inizi a mettere in pratica, y las en pratica inizierai a vedere le promesse di Dio a ver las promesse de Dios. e quando tu le vedi sono le tue e vedi sono le tue Abramo fino a dove arriva il tuo sguardo Abramo, hasta llega tu mirada, e fino a quello io ti darò come eredità. ma se tu sei cieco, Pero estás cieco che ti va a dare? Per poter avere devi vedere. Per poter tenere, devi essere. Per poter vedere, devi togliere gli ostacoli. Y ver, e per poter sì. vedere devi togliere gli ostacoli. E Dio ti sta dicendo oggi. Hoy, Togli questi ostacoli. Quita questi ostacoli. Togli l'ostacolo della Mesopotamia, il sì. mondo. l'ostacolo della Mesopotamia, il mondo, il peccato. Togli Aran. Aran. Smettila di essere tiepido. Si radicale per Gesù. Deha de ser tiepido y ser radical por Jesús. Toye le persone intorno a te che ti rubano la fede. Chi tra le persone attorno a tu que te che la fede? Sto in depressione e l'incredulità. la depressione e l'incredulità? Perché sono grandi le benedizioni che Dio ha preparato per te. Perché grande sono le cose che Dio ha preparato per te. Mm -hmm. Falo questa prova. A questa prova. Vai sul mare di Valencia. Vai al, al mare di Valencia. Siamo vicini. Stiamo cerca. E prova a contare i granelli. E tratta di contare i graniti di arena. Forse ti può sembrare una cosa estúpida. Puede parecerte algo tonto. Ma se tu inizi a farlo, ti dai conto in pratica. Que, la que las bendiciones in pratica. Che ti serán di Dio per te saranno infinite. Che le benedizioni di Dio per te saranno infinite. Li riesci a contare i granelli di sabbia? Puoi contare i granitos di arena? Così sono le benedizioni che Dio ha preparato per te. Así son las bendiciones que Dios preparó para ti. Ahora voy a ver un momento para pregar.